stato un problema con, oh, con Fortnite, non vanno i server, perfetto. Ora siamo su Call of Duty Scontro, siamo su un torneo per la prima volta. Il primo l'abbiamo passato. armi perché perché ste armi dai da mantis scontro cosa dobbiamo fare grazie che spettacolo tempo al lavoro ma fanculo stanno fermi sti qua ho c'è vuoi lì dietro sulla del sinistro. grandissimo il numero uno. Una prestazione esemplare, GRU. Pronti a rischiararsi. questa arma porca vacca Non funziona Supplementari, catturiamo quella bandiera. Eh, non mi piace sta arma, cazzo. Niente Sono paura, impiato. la prossima volta li batteremo. Qua to sta Lupo solitario, vai e vinci il sì, superdo. perdo. Una prestazione esemplare, GRU. Pronti a rischiararsi. Avranno ancora tre colpi. Cioè. Ah, no, fai... Armi pronte? Facciamogli vedere chi siamo. Tutto a sinistra arriva, tutto a sinistra Bravissimo Ma no, sarà dietro, cazzo Cazzo, hai fatto eh, va bene. Niente paura, la prossima volta Li batteremo don't worry Don't worry cazzo, fa esser già su. È su sopra in alto a sinistra. Sopra in eh, alto. Scusami. Niente ma... paura, per la prossima volta li batteremo. Cazzo, fatto ad arrivarsi in alto. Male recuperare. Operatori Speznaz, ingaggio autorizzato. Yeah. ti sta bene non possono vincere sempre vincere. continuate così sapevo che arrivava ancora oh. sì, spetsnaz eh? via all'operazione avanti Ah ma è colpo singolo in chi l'ha? Eh, È dietro dove eravamo noi! Dove siamo nati noi? Sta ho Occhio! grandissimo Gli imperialisti hanno capito che non scherziamo <sussurra> <sussurra> numero uno oh. che codone queste armi di merda spetsnaz <sussurra> imponetevi sul nemico <sussurra> L'ho preso! Siamo round 20. No, l'ho preso io tu! L'ho visto l'ho preso, mamma mia! Papum! Sulla spalla! Sulla spalla! Vai così, che ce ne manca una! Vai vecchio! Eliminate qualsiasi minaccia! Vai così vai, così vai, così vai, così. Yeah! Yeah! solo tu vinci o muori provandoci oh. ottimo lavoro GRU tornare alla base dominio sovietico assicurato così, avanti così. Uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, sempre loro. Segretariato osserva, rendetemi fiero. Resti solo tu, vinci o muori provandoci? Ecco. Niente paura. La prossima volta li batteremo. Vamo vedere chi siamo. E Sulla destra dove c'è il manichino, a e Merda. onore all'Unione Sovietica Hozzo destra destra destra arriva da destra grandissimo non possono vincere sempre continuate così sì, infatti, infatti. a vincere Vabbè, Osserva, rendetemi fiero Cazzo, fai pure! Questa termine. sconfitta ci sarà di ispirazione ah, per fatica, la prossima va. vittoria. Puro di merda. imponetevi sul nemico. Oh, queste armi di merda come cazzo. Le Non posso okay. vincere sempre. Continuate così. SNAZ, avete libertà d'azione! Ma che cazzo è? Questa sconfitta ci sarà di ispirazione per la prossima vittoria. Il tempo stringe, al lavoro. non vediamo non possiamo vincere mm. Disingaggiare mm. e uscire mm. dall'area mm. <tose> La ritirata. finale. Nien, ben perso, ben perso, ben Che Dragon Ball Super è straffido. fanno in città però non anzi volo su come prima gli imperialisti prima. hanno capito che non scherziamo no, non ci credo No, non ci credo adattato no, ah, da solo, adattato adattato adattato adattato adattato adattato adattato scherza eh? questa sconfitta ci partito. sarà di ispirazione per la prossima vittoria non scherzo affatto capito che non scherziamo Eh, no, non scherziamo. Iniziamo piccini. RU Specialns, <ride> avete libertà d'azione. Nessie di arma. Saurateo. Oh, Saurata dos. Ah, abbiamo vinto via. gli ultimi tre round. Figaro l'ultimo però. Tanzia. Dai, uno sotto e uno sopra. Per la patria! Lo sopra. vinci qualsiasi missione sempre e, e ovunque nemici eliminati procedo all'estrazione yeah, fedeli al partito fedeli alla patria vittoriosi ultima partita amsterdam scontro mai giocata neanche questa non ho mai giocato a scontro quindi neanche neanche in modalità multigiocatore normale Penso che sia un ottimo modo per migliorare la giocare comunque Dai dai dai dai dai dai dai Dai dai dai dai dai dai dai Io. Presentate l'agenzia voglio un lavoro rapido e pulito sei la nostra ultima risorsa in campo nooo occhi sì. aperti no. e tasta alta si torna in campo sì, libero dipende da voi non montiamoci la testa e ripetiamo questo successo Vediamo cosa sapete fare Sei la nostra ultima risorsa in campo ecco. Occhi aperti e testa alta si torna in campo scherza. Ma va, va culo. Ma avete visto, ma si può? Così Ci ho preso la granata in mano. Occhi aperti e, e testa alta, ci... si torna in campo. Eh. Credere. buona fortuna la nostra gente conta su di noi 哇 Diamo la bandiera! Grande. Non possono vincere sempre, continuate dai, così. Dai, dai, ce la facciamo. alta, si torna in campo fuoco autorizzato potete ingaggiare in campo. Supplementari, catturiamo quella bandiera. Ci no, umiliati no. alla grande. Gia, subito alla in, base. Testa, in testa, in testa, in Dovevamo collaborare a tenerci al piano. Oh, facciamo Dividersi e ingaggiare No, devo giocare Dipende tutto da te, soldato Supplementari. La bandiera. Eh, Forse li abbiamo sottovalutati. Non si ripeterà H.V.A.: di vita, Ci battiamo per la pace. Sinistra, sinistra, sinistra, sinistra. sinistra. Bravo. Li abbiamo sconfitti. Stiamo gli addosso. Non devono no, riorganizzarsi. No. Combattete uniti. Isolare e distruggere. c'è la metro e là in fondo alto lì Da destra destra destra destra da destra a destra a destra a destra a destra a destra a destra a destra a destra a destra a destra Seguire la missione. Non devono riorganizzarsi HVA, avete i vostri ordini Dipende tutto da te, soldato forse li abbiamo sottovalutati non si ripeterà HVA occidentali ci credono deboli se ne pentiranno Addosso. Non devono riorganizzarsi HVA, luce verde per l'ingaggio dei tuoi compagni. Supplementari, prendiamo la bandiera. Forse li abbiamo sottovalutati. Mm. Non si ripeterà HVA. Via, stava male bene. Il mondo imparerà a temerci, mm. oh, ah, non va fa, va, fa, culo va, fa, culo in fondo in fondo in fondo in fondo sdraiato in fondo sdraiato occhio che in fondo sdraiato no si si è spostato inutile piangersi addosso c'è ancora molto da fare Via, voi rappresentate il Popolo! Non possono vincere sempre, continuate così. ci battiamo per la pace cosa ho spaccato il joystick non ci credo non ci credo la bandiera lì in mezzo prendono la bandiera dal terzo supplementari catturiamo quella bandiera e questo che è il lagante di porco il lagante di porco Dai, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Mai che è capito con un italiano, Spetsnaz, via all'operazione, avanti. Lupo solitario, vai e vinci. Questa sconfitta ci sarà di ispirazione per la prossima vittoria. See me <sighs> Oh, che compagnia. Questa sconfitta bello. ci sarà di ispirazione per la prossima e vittoria. Il segretariato osserva. Rendetemi fiero. Oh no, fuck you Pronti a rischiararsi. Fuck you. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Che madre è tua figa. Armi pronte, facciamogli vedere chi siamo. Lupo solitario. Vai e vinci E eh, ciao no. Niente paura you, La prossima volta yeah. li batteremo I love Grazie. you baby Grazie A vero è il progetto I love you Mi rossa. schifo, what Operatori Spetsnaz, ingaggio autorizzato. Il ah, sì. mio compagno scappa. Ci sarà ispirazione per la prossima vittoria. Spetsnaz, imponetevi sul nemico. c'è un mole quindi in cui giocare decentemente che mi ascolti, Dick. mai uno si scoppi di più anche la storia, si è riscato un errore, esploro, non scopri di più, scopri di più, che di più, scopri di Devo mai San chi Io Ecco Ah qua ci ho giocato una volta in un caso nuovo finire Scontro! Cia, difendete la nostra libertà. Sei la nostra ultima ritorna Riforniamoci, eh, ma io non so Riforniamoci non e torniamo in azione. Come? ostili Ci resti solo tu, prendi onore. Ben fatto, Gia. Avanti così e potremo tornare a casa. si torna in campo. Che mi c'è da dire? Non si capisce niente. Io sei ancora un po' per il meme. Cazzo di arma. L'addestramento è finito. Vediamo cosa sapete fare. e ripetiamo questo successo conta su di noi non montiamoci la testa e ripetiamo questo successo fuoco autorizzato potete ingaggiare scritto dai vincitori. Però. Rappresentate l'agenzia Voglio un lavoro nato e durarlo Pezzi di merda ah. non, non montiamoci no. la testa non E ripetiamo no. questo successo A sinistra della casa era lì che preso supplementari oh. prendiamo la bandiera. oddio porco Ma che preso un pistola perché c'è nutra no. che cazzo qua a inizio, schiacciateli sei la nostra ultima risorsa in campo riforniamoci e torniamo in azione Luce verde Sei la nostra ultima risorsa in campo libero dipende da voi. Potremo tornare a casa. Fuoco autorizzato. Potete ingaggiare. Ci resti solo tu. Prendi onore all'agenzia. Che non scherza. Sentate l'agenzia, voglio un lavoro rapido e pulito. sono da considerarsi ostili ci resti solo tu rendi onore all'agenzia Torniamo in azione. L'addestramento è finito, vediamo cosa sapete fare. La nostra Basta un culo Niente, eh... ragazzi <susurra>